Benvenuti in questo primo video della serie sui tools. Oggi appunto voglio inaugurare una nuova serie in cui parlerò di tool e strumenti utili per il digital marketing. Sono Gianluca Belloni di Marketing Tips Italia e oggi vedremo insieme come automatizzare i tuoi post sui canali social e i vantaggi che si hanno nel fare questo. Nello specifico andremo a utilizzare un tool chiamato Buffer. Prima però vediamo quali sono appunto i vantaggi che si hanno nell'automatizzare post con questo strumento. Il primo vantaggio sicuramente è quello di poter ottimizzare i tempi, questo perché attraverso questi strumenti si ha la possibilità di schedulare vari post per varie giornate in diversi orari. Praticamente questo vuol dire che noi per ogni canale social che abbiamo possiamo creare una scaletta di post che verranno pubblicati automaticamente all'orario prestabilito. In questo modo noi in una sola giornata possiamo schedulare post per un'intera settimana su varie pagine social. I tools e gli strumenti che svolgono questo compito sono diversi. Ad esempio io ho provato HotSuite, che è probabilmente il più conosciuto strumento che svolge questo compito, PostSpeaker, che è una piattaforma completamente italiana, ed infine Buffer, che è stata poi la mia scelta. Ho scelto di utilizzare Buffer perché la versione gratuita mi dà tutte le funzioni di cui ho bisogno. Quindi passiamo insieme su PC per vedere come funziona effettivamente Buffer e quali sono le possibilità che offre. Ok, eccoci sul sito di buffer, eh, il sito.ebuffer.com e mh, vediamo insieme appunto come funziona questo strumento e come utilizzarlo. Registrarsi è facilissimo, infatti sul sito basta cliccare sul pulsante Sign up for free. Qui si può fare l'accesso con le diverse piattaforme, quindi Twitter, Facebook o LinkedIn, oppure attraverso l'indirizzo mail e la password prima di accedere però vediamo un attimo quali sono i prezzi di, di buffer ok vediamo un attimo quali sono i piani eh, appunto gratis a pagamento di buffer io utilizzo la versione free e possiamo vedere che comunque offre molte funzionalità e m, permette di fare molte cose comunque senza dover pagare niente utilizzando la versione free possiamo schedulare i post per tre account social in totale e quindi vuol dire che possiamo ad esempio collegare l'account twitter facebook e instagram oppure invece che quello Twitter, collegare quello LinkedIn o Google+. Plus. Non si possono avere altri membri nel team però questo è, si può diciamo superare utilizzando per registrarsi un'email diciamo del, del team e quindi poi accedere attraverso questa email. Con questo piano possiamo creare delle code per ogni social di 10 post quindi appunto Possiamo creare i post per ogni giorno della settimana, una volta a settimana per esempio, perché si possono avere fino a 10 post per ogni social eh, in lista d'attesa. diciamo. In più si può utilizzare l'estensione per il browser e si può avere l'accesso dall'applicazione mobile. Non abbiamo la possibilità di avere gli analytics dei vari social riuniti in una stessa piattaforma appunto che va a fare per analizzare. E come vanno i post però si può, eh, possiamo utilizzare direttamente gli analytics dei vari social Inoltre una funzione che è disponibile solo negli account a pagamento è la possibilità di postare eh, sugli account di Pinterest Ok ho eseguito l'accesso al mio account di Buffer e come possiamo vedere qui abbiamo a disposizione gli account che abbiamo già collegato con la piattaforma una volta che ci si è registrati quindi collegare gli account è molto facile, basterà eh, appunto premere questo pulsante plus sulla la dicitura account e si possono collegare i vari profili e eh, addirittura pagine e gruppi anche di Facebook. Una volta fatto ciò per ogni pagina social avremo tre schede, una è la coda quindi sono i post che devono ancora essere pubblicati e che appunto sono già stati schedulati. Abbiamo la scheda post che ci fa vedere tutti i post che abbiamo già caricato in passato e abbiamo la scheda settings che ci permette invece eh, di utilizzare altre funzioni come ad esempio mettere in pausa la coda e quindi bloccare la pubblicazione dei contenuti, rimuovere l'account, ricollegarlo se c'è stato un problema o un cambio di password e appunto utilizzare la, la funzione di accorciamento dei link e quindi utilizzare Buffly o selezionare un, un altro provider di, di link shortening, oppure appunto agire sul eh, il nostro calendario di pubblicazione. Infatti possiamo decidere un orario eh, in cui vogliamo che i nostri post vengano pubblicati eh, per ogni giornata. In questo modo aggiungendo elementi alla nostra coda di pubblicazione Buffer pubblicherà questi contenuti nel primo slot libero o nel primo slot successivo appunto disponibile che abbiamo già selezionato nel nostro calendario. Quindi per ogni giornata possiamo decidere l'orario di pubblicazione, se pubblicare in quella giornata. Con questa scheda possiamo scegliere di aggiungere un orario di pubblicazione. Per esempio diciamo che il venerdì voglio pubblicare alle 12.15 di pomeriggio, aggiungiamo il tempo. Di, per postare e appunto vedete che si è aggiunto alla mia tabella dei post eh, le 12 e un quarto di venerdì. Possiamo rimuoverli poi e possiamo gestirli come vogliamo, possiamo anche spegnere diciamo la giornata con turn off o turn on per ri riattivare la giornata. Ora torniamo sulla scheda coda per vedere come creare eh, un post poi da pubblicare sui vari social. Possiamo vedere che qui possiamo eh, creare un post contemporaneamente per diversi social quindi in questo momento è solo per Facebook, posso aggiungere Instagram e posso aggiungere LinkedIn in questo caso. Scegliendo quindi un contenuto, per esempio questo, avremo anche dei contenuti suggeriti che appunto vengono selezionati in base ai post che abbiamo pubblicato precedentemente su Buffer. Una volta che il nostro media è stato caricato possiamo aggiungere un, uh, un copy standardizzato per tutti i social. Ok, possiamo vedere che ho aggiunto un testo di prova. A questo punto possiamo Customizzare il nostro messaggio per ogni social network in questo modo appunto vedete che io posso eh, su Facebook dire che questo è Facebook posso dire su Instagram che questo è Instagram e infine inserire un altro messaggio diverso su LinkedIn un'altra foto a questo basterà aggiungere alla coda i nostri post perché siano pubblicati automaticamente eh, nell'orario che abbiamo schedulato nel nostro calendario di pubblicazione se invece vogliamo che il nostro post sia pubblicato in un orario diverso da quello che abbiamo appunto nel nostro calendario, basta cliccare la freccina in giù e possiamo pubblicarlo in questo momento oppure schedularlo per un, un orario particolare. Appunto in questo modo possiamo scegliere il giorno in cui verrà pubblicato e l'orario. Questo è molto utile per esempio per pubblicare dei post che vanno fuori dalla nostra tabella di pubblicazione standard e che quindi magari sono legati ad eventi particolari. Abbiamo visto insieme come funziona questo strumento e come utilizzarlo per ottimizzare e migliorare i propri processi di lavoro per la pubblicazione dei post sui social. Se gestisci diverse pagine social o sei un social media manager, questo è uno strumento fondamentale che può aiutarti a risparmiare molto tempo. Lasciami un commento qui sotto se questo strumento ti può essere utile oppure dimmi se utilizzi altri strumenti per automatizzare post che magari trovi più completi. Inoltre ti invito a iscriverti al canale per non perderti altri video con consigli sull'utilizzo dei social media o con libri e tools di marketing. Grazie e al prossimo video!